Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come usare al meglio Windows 11, vi do alcuni consigli, trucchetti che potrebbero servirvi e quello che ha da offrirvi Windows 11, innanzitutto io vi consiglio di sistemare un po' la barra delle applicazioni che vedete qua sotto Allora, su Windows 10 stava a sinistra, ok? Tutte le applicazioni a sinistra e noi possiamo metterlo a sinistra, ok? Quindi andiamo su uh, sistema Ok, personalizzazione Andiamo su barra delle applicazioni andiamo su comportamenti della barra delle applicazioni e come potete vedere allineamento barra delle applicazioni al centro a sinistra ok se volete sistemarlo io metto al centro perché è più comodo e anche qua abbiamo l'opzione nascondi automaticamente la barra delle applicazioni ok poi un'altra cosa che hanno aggiunto su Windows 11 è che se adesso clicco sulla mia cartella effetti e vado su tasto destro io non vedo Apple ah, percorso file, proprietà, non vedo tutte quelle cose, ok? Quindi stanno nascoste dietro a mostra altre opzioni, Ok. Poi un'altra cosa buffa che hanno aggiunto su Windows 11, ma è veramente una cosa bellissima, è il multitasking. Per il fatto che te, se tu scuoti la finestra tutte le altre finestre si chiudono, eh già. Quindi andate su sistema, su multitasking. Quando afferro la barra del titolo di una finestra e la scuoto tutte le altre finestre vengono ridotte a icona. Quindi come funziona? Io adesso prendo la pagina di, di Chrome. Ok, di Chrome e faccio così. Ok, l'altra si è chiusa, ok? Si è chiusa. Quindi di nuovo la cartella la metto qua e questa e si chiude, ok? Poi possiamo personalizzare le cartelle all'avvio, nel senso che qua sotto, qua sotto c'è solamente sistema, quindi faccio così: sospendere il sistema, riavviare il sistema. Ma a fianco posso aggiungere altre cose, ok? Quindi possiamo andare su di nuovo su personalizzazione, sistema, personalizzazione, andare su start, cartelle e attivare tutto quello che vi serve download, documenti, file, musica, immagini, video, rete se faccio attiva qui ho la rete e vedo cosa sono connesso, ok? un'altra cosa che hanno aggiunto è il fatto di dividere uno schermo di un monitor in tanti schermi è molto semplice, io apro una cartella faccio così faccio un po' così clicco un'altra di questa faccio così poi faccio BS studio poi ci clicco BS studio ci clicco free download manager i download che tutti i miei download e eh, vabbè, è un po' comodo però è troppo piccolo sì le finestre sono troppo piccole poi, da quello che ho capito, che se andiamo su clicchiamo qua sopra sulla rete e clicchiamo su questa penna, io qua posso modificare e aggiungere quello che mi serve. Per esempio, aggiungi layout di tastiera, layout di tastiera, aggiungi o trasmetti condivisione in prossimità e posso anche rimuoverli. Ok, poi per il fatto della luce notturna, che possiamo andare qua sopra, mettere luce notturna. Vai a impostazioni, luce notturna, ci clicchiamo sopra, livello, io adesso posso pure aumentarlo, eh. adesso vedo tutto rosso, eh già, oppure posso toglierlo del tutto. e Adesso metto tutto, spegno, oppure possiamo mettere pianifica, luce notturna, attiva. Possiamo, non so, attivarla verso le 22 e spegnerla verso le 7 del mattino. Vabbè, sta a voi decidere. Un'altra cosa che possiamo trovare su Windows 11 è il fatto del mixer audio. Per esempio, tu stai giocando e vuoi ascoltare un po' di musica, abbassi un po' il volume del gioco e aumenti quello della musica. Quindi io vado sull'audio, apri mixer volume... E come potete vedere io qua posso scegliere a quanto posso ridurre il volume dell'applicazione ok che sto usando faccio così faccio così alzo abbasso ok abbiamo anche la tastiera virtuale sullo schermo quindi io adesso faccio su impostazioni delle barra delle applicazioni tastiera virtuale attivato spunta qua sotto circo clicco sopra posso personalizzare così la mia tastiera vado su impostazioni tema e ridimensionamento qui usciranno tantissime tastiere quindi chiaro scuro posso ingrandire ok molto semplice come mettere la modalità notturna su windows 11 quindi andiamo su sistema Personalizzazione, colori, scegli la modalità scura o chiara, meglio scura, colore principale che si riferisce a questi, questo qua, quindi adesso metto viola, o fucsia, verde, faccio rimanere fucsia. E voilà poi riguardo alla privacy noi possiamo sembrare sul sistema privacy e sicurezza generale e disattivare tutto quello che non ci serve per mettere i siti web eccetera l'elenco delle lingue per mostrarmi contenuti rilevanti per la mia area geografica ma che me frega disattivato disattivato disattivato fatelo pure voi che ve lo consiglio e poi per finire ragazzi per finire ragazzi eh, andiamo su personalizza sfondo, come potete vedere qui potete scegliere il vostro sfondo, sfoglia le foto, riempi adatta lunga affianca, oppure andiamo su temi, sfoglia temi, si aprirà così Microsoft Store che vi permetterà di scegliere il vostro catalogo migliore, non so, le la zebra poi dov'è il gatto quindi ragazzi spero tanto che questo video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao